Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, di non aver fatto il ponte. Eh, introduciamo oggi un nuovo argomento, quello, del, quello sui grafi. I grafi sono una struttura dati un pochino più complessa rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad ora. Fino ad ora abbiamo visto fondamentalmente due tipi di oggetti matematici, che sono gli insiemi e le sequenze, che poi... In Java sono rappresentati tramite diversi, cioè sono implementati in diversi modi. In particolare, abbiamo visto gli array, sia come liste che come array. Abbiamo visto le mappe, abbiamo visto i set, gli hash set, eccetera. Oggi vediamo i grafi. I grafi sono una struttura di dati che, permette di mettere, che permettono di mettere in relazione gli oggetti tra loro. E sono una struttura dati è estremamente importante per affrontare problemi reali. Infatti, vedremo che un sacco di problemi possono essere ridotti, possono essere ricondotti ad una rappresentazione basata su grafi. Quindi, nella prima ora oggi ci occuperemo di vedere un po' quali sono le varie definizioni dei grafi, quali sono i vari tipi e poi successivamente nella seconda ora invece vedremo l'implementazione come implementarla in Java utilizzando una libreria jgrapht quindi iniziamo con cos'è un grafo un grafo è semplicemente una collezione di punti e linee dove eh, le linee connettono alcune coppie di punti dico alcune perché il grafo Potrebbe non essere completo, quindi potrebbe non avere tutti i collegamenti possibili ma soltanto alcuni. Chiameremo questi punti comunemente vertici o nodi del grafo. Mentre eh, gli archi vengono. Eh, me mentre le linee le chiameremo archi le chiameremo archi. Gli archi appunto collegano due punti, due nodi del grafo. In inglese si utilizza la parola vertex o node per indicare un vertice o un nodo del grafo. Invece si utilizza la parola edge, arc o line per indicare gli archi. Vediamo da questa vignetta che in differenti campi delle scienze esistono delle rappresentazioni che sono riconducibili ai grafi. Questo è molto interessante perché, come dicevo prima, tanti problemi pratici poi verranno ricondotti a questa struttura dati. Un esempio è quello della chimica, eh, dove, si può, dove può essere rappresentata la struttura di una molecola. Un esempio molto attuale è quello dei social network, dove ogni persona, ogni nodo che interagisce sulla rete può essere rappresentato come un nodo del grafo e gli archi sono l'interazione tra questi utenti sulla rete nella biologia e poi nella matematica. Quindi in ogni scienza possiamo trovare un'applicazione. Attenzione però all'utilizzo della parola inglese graph, perché mentre in italiano la parola grafo è abbastanza, ha abbastanza un significato univoco, in inglese è un po' differente, perché con il termine graph si intende sia il plot, quindi il grafico di una funzione, quello che generalmente chiamiamo plot, però si intende anche il grafo di Excel, quello che in italiano viene chiamato diagramma, diagramma a barre, a, torte, a torta, eccetera. E poi si intende ovviamente anche quello che noi chiamiamo grafo, quindi una collezione di vertici e archi. Quindi questo è utile saperlo quando cerchiamo su internet, perché tipicamente le, a volte facciamo delle ricerche su internet in inglese, e quindi se utilizziamo semplicemente la parola graph, cercando Java Graph, magari potremmo ottenere delle soluzioni che non sono quelle che ci aspettiamo. La teoria dei grafi è abbastanza recente, possiamo dire che risale all'ultimo secolo. In particolare è stata studiata in modo sistematico a partire dal 1930 da un signore di nome, Koenig. Ma esistono dei problemi da sempre che sono riconducibili poi a problemi risolti con la teoria dei grafi. E uno dei più famosi, e anche più carini da raccontare, è quello dei Sette Ponti di Koenigsberg, che è un problema che, di cui, eh, abbastanza antico ed è stata, è stata fornita una dimostrazione per questo specifico problema già da Eulero nel 1700. Però Aulero aveva dato la dimostrazione per questo specifico problema, non aveva, non era, non aveva teorizzato nulla riguardo i grafi. Poi si è visto che invece, riconducendo questo problema alla teoria dei grafi, era molto più semplice da risolvere. E, e così è avvenuto per tanti altri problemi pratici. C cosa dice questo, il problema dei sette ponti? Esiste una cittadina, un tempo chiamata Königsberg, Oggi si chiama Kaliningrad, che si trova in Russia, sul Mar baltico. Eh, questa in questa cittadina sfocia un fiume, il fiume Prager, e eh, genera due isolette. Nel tempo, nei vari anni, diversi, sono stati costruiti diversi ponti colleg, per collegare queste due isolette con la terraferma. In particolare sono stati costruiti sette ponti. E qui vediamo una rappresentazione. Questa è un'isola e questa è un'altra porzione di isola. Invece la parte in alto e la parte in basso rappresentano la terraferma e la parte in grigio il fiume. Come vediamo sono stati costruiti questi sette ponti. Quattro di collegamento tra la prima isola e la terraferma, due di collegamento tra la seconda isola e la terraferma e poi uno di collegamento tra le varie isole. E il problema consisteva, quello che si raccontava, quello che ci si raccontava nei salotti del 1700 era ma ah, è possibile effettuare un cammino per cui partendo da uno specifico punto attraversare tutti i sette ponti una ed una sola volta e ritornare nello stesso punto di partenza, quindi creare un ciclo, un percorso chiuso. Beh, eh, sono stati fatti diverse. all'epoca, si raccontava e venivano proposte soluzioni, si raccontava anche che nel 1700 i nobili eh, o comunque i benestanti del, della città camminassero per questi sette ponti cercando una soluzione. In realtà poi Eulero ha dimostrato che non, non esiste una soluzione, perché è, è questo, il, il motivo è legato al numero di ponti. Se ci fosse un ponte in meno o un ponte in più il problema sarebbe risolvibile, ma con questo specifico numero di ponti non è risolvibile, non esiste un ciclo per cui Partendo e ritornando nello stesso posto è possibile attraversare una di una sola volta tutti i ponti. A meno di trovare soluzioni delle più disparate, tra cui, come direbbe un ingegnere, costruiamo un nuovo ponte, come direbbe il biologo Miclono, il fisico invece si teletrasporterebbe e lo sfatatore di miti invece semplicemente distruggerebbe un ponte. Tutte queste soluzioni permetterebbero di, di, di completare il ciclo, ma senza aggiungere un nuovo ponte o togliendone uno, non è possibile. Quindi, addentriamoci un pochino nel, nella teoria dei grafi, cercare di capire più nel dettaglio di cosa si tratta. Quando parliamo di grafi, in realtà parliamo di una famiglia di strutture dati, che sono tutte riconducibili ad una rappresentazione simile, ma all'interno all di questa famiglia ci sono diverse tipologie. In particolare, il primo che andiamo a analizzare è il grafo semplice, nel grafo semplice, che è la versione più semplice di tutti i grafi, abbiamo dei nodi che sono collegati da degli archi, ma al più questi nodi sono collegati da un arco. Mentre nella versione multigrafo, tra ogni coppia di nodi possono esserci più archi, quindi gli stessi nodi possono essere collegati da più archi. Esiste poi anche la possibilità che un arco colleghi lo stesso nodo e in questo caso si parla di loop o cappio, perché nulla ci vieta che un arco possa avere il vertice di origine e di arrivo uguale. Infine si parla di pseudografi se ci sono dei multigrafi con dei loop, se abbiamo un multigrafo quindi abbiamo più archi tra la stessa coppia di vertici e in più abbiamo dei loop. Un'altra distinzione che possiamo fare riguarda la direzione degli archi, perché l'arco è una linea che collega una coppia di vertici, ma quest'arco potrebbe essere orientato o non orientato. La versione più semplice è quella undirected, quindi non direzionata, e poi invece abbiamo la versione orientata. Orientato significa che l'arco ha una direzione, quindi va da un vertice ad un altro vertice, va da un nodo ad un altro nodo. Invece si parla di diretto se eh, gli archi possono avere una o due direzioni. Quindi può non esistere ovviamente un arco, ma se un arco esiste questo può avere una o due direzioni. Il grafo orientato è una sottocategoria del diretto, perché a differenza del diretto può avere una sola direzione. E' ehm, punto. Poi, è possibile, se avete domande ovviamente fermatemi pure, è possibile, che, eh, è possibile assegnare delle etichette ai vari archi o nodi del grafo. Questo perché assegnare un'etichetta significa assegnare un identificatore univoco. Quindi se vogliamo identificare in modo univoco un arco o un nodo, è possibile assegnare un'etichetta. Questo ci verrà particolarmente utile nell'assegnare delle etichette ai nodi perché abbiamo un modo univoco per chiamarli, anche in Java. Eh, parleremo di nodo, se assegniamo dei, dei numeri interi, parleremo di nodo 1, 2, 3, 4, perché altrimenti ci viene difficile identificare il nodo singolo. Un problema diverso, invece, è quello di assegnare dei colori. Assegnare dei colori significa assegnare Ciascun nodo, ciascun arco eh, ad un gruppo. Quindi tutti i nodi colorati nello stesso modo apparteranno allo stesso gruppo. In particolare quando si parla di colorazione vogliamo rispettare alcune proprietà. Vorremmo che due vertici vicini, due nodi vicini, non abbiano lo stesso colore. È lo stesso per gli archi. E fate attenzione perché il problema dei, del coloramento dei grafi è stato un problema a lungo studiato, di cui adesso poi esiste una soluzione, che è nota come il teorema dei quattro colori. Prima era nota come congettura, fino a quando non è stata dimostrata, poi è stata dimostrata. E La congettura dei quattro colori dice: quanti, nella congettura dei quattro colori ci, ci si chiede quanti so, qual è il numero minimo di colori necessario per colorare una qualsiasi cartina geografica, una qualsiasi possibile cartina geografica del mondo con quanti colori può essere colorata. Beh, si pensava fossero quattro, questo l'ho dimostrato, in realtà è stato un problema veramente difficile a dimostrare, tant'è che l'unica dimostrazione è stata una dimostrazione esaustiva, ossia tutte le varie combinazioni sono state ridotte a qualche migliaio di casi che poi sono state dimostrate computazionalmente in modo esaustivo utilizzando un calcolatore o un computer. Quindi si è dovuto aspettare l'avvento dei computer per riuscire a dimostrare completamente il problema. Comunque con quattro colori potete colorare qualsiasi cartina del mondo, qualsiasi città o stato. Poi parliamo, come ho detto prima, abbiamo parlato di grafi diretti. Una definizione un pochino più matematica è la seguente. Quindi un grafo diretto G è una coppia di vertici e archi, dove V, che si identifica come V, e, dove V è un set finito di vertici, E è un set finito di archi, in particolare E è un sottoinsieme del prodotto cartesiano dei vertici. Il prodotto cartesiano non è commutativo. Permette di generare tutte le coppie possibili tra i vertici, quindi con questa definizione abbiamo, eh, possiamo, dicendo che un sottoinsieme di tutte le coppie possibili vuol dire che generiamo un grafo in cui un arco può esistere o meno, se esiste è direzionato ed esistono anche degli archi che partono e arrivano nello stesso vertice. E questo è un esempio. Questo grafo è costituito da due parti. E in particolare abbiamo i primi 1, 2, 4 e 5, questi nodi sono collegati tra loro e poi abbiamo un'altra parte, un parte che sono i nodi 6 e 3 che sono tra loro connessi, ma tra le due porzioni non c'è collegamento. Sul nodo 2 vediamo che esiste un cappio e tra 4 e 5 vediamo che eh, ci sono due collegamenti. Quindi, eh, questo potremmo vederlo come un multigrafo orientato perché ci sono più archi che collegano la stessa coppia di nodi e hanno una sola direzione, a patto che la freccina su 4 sia quella del. la freccina che entra in 4 sia quella, che va, sia quella relativa all'arco 2-4, altrimenti sarebbe un multigrafo diretto. Abbiamo, in questa slide possiamo identificare un loop. E se volessimo visualizzarlo, se volessimo stamparlo, questa è la stessa rappresentazione che poi vedremo in Java quando stampiamo un grafo diretto. Vediamo che c'è V, che è un insieme, quindi quando c'è una rappresentazione con le parentesi graffe si intende un insieme. Abbiamo un insieme di nodi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e poi abbiamo un insieme di coppie di archi. Fate attenzione perché nel... Nell'insieme degli archi non si utilizza più per identificare ciascun arco la parentesi graffa, non è più un insieme, ma è un arco direzionato, un arco orientato, che va da 1 a 2, da 2 a 2. Invece, diversamente, se ci fosse stata la parentesi graffa, avrebbe identificato un arco non orientato. Invece un grafo non direzionato, undirected, è ancora rappresentato come una coppia di vertici e archi, ma questa volta gli archi sono è un insieme di coppie non ordinate di vertici. In realtà questa, questa immagine non è corretta perché c'è un arco orientato. A parte quest'arco qua, tutti, tutto il resto del grafo è un grafo non orientato. E questa è la rappresentazione. Eh, di, di nuovo, qui c'è un altro errore perché avrei preferito che ci fossero le graffe ad indicare le varie coppie di archi come ci sono in Java, però si vede che riportandolo poi sulle slide c'è stato un errore di, di scrittura. In questo caso sarebbe meglio rappresentare le varie coppie di vertici che, che costituiscono i vari archi con delle graffe piuttosto che con delle parentesi tonde, in modo tale da differenziare il caso di archi orientati con quello non orientato. Esiste poi un concetto di adiacenza o incidenza quindi per identificare la vicinanza tra, tra, un, tra i vari vertici adiacenza tra i vari vertici quindi si parla di arco che un arco incide su un vertice se è collegato a questi nodi, se collega a questi nodi, quindi l'arco che collega 1 e 5 è un arco adiacente o incidente sui nodi 1 e 5. E allo stesso modo si parla di adiacenza per i vertici, quindi il vertice 5 è adiacente ai vertici 1 e 2. Nel caso in cui un nodo non abbia collegamenti o non abbia archi si parla di vertice isolato, nodo isolato. Allora, un'altra proprietà importante è quella del grado. Il grado di un, gra di un grafo è il numero eh, di vertici adiacenti, oppure alternativamente il numero di archi, il numero di archi eh, che incidenti su quel nodo perché in un grafo non direzionato oh, um, in realtà è meglio parlare di archi, il numero di archi incidenti il grado di un nodo in un grafo non direzionato è il numero di archi incidenti mentre in un grafo diretto il grado di un grafo e, eh, può essere distinto in, in degree, out degree e degree. In degree è la somma del numero di archi uscenti, quindi con direzione uscente rispetto al nodo considerato. Out degree, eh, in, degree è, è la, scusate, in degree è la somma degli archi entranti, out degree è la somma degli archi uscenti, degree è la somma degli archi entranti e uscenti. Se un vertice ha grado 0, vuol dire che è isolato. Quindi nell'esempio di prima, vertice 0, vertice 4 è isolato perché non ha archi né uscenti né entranti. In questo caso è un grafo non, non orientato e quindi semplicemente si guarda il numero di archi incidenti su quel nodo. In questo esempio abbiamo un grafo non, di prima abbiamo un grafo non orientato il nodo 1 a grado 2, perché abbiamo due archi uscenti, il nodo 2 a grado 2, il nodo 5 a grado 2, il nodo 4 a grado 0, quindi isolato, 3 e 6 hanno grado 1. Nel caso di un um, grafo orientato, eh, lo stesso discorso semplicemente si distingue tra uscenti e entranti, quindi il nodo 1 ha un, ha un arco uscente e un arco entrante, quindi si parla di in degree 1 o degree 1. Nel caso di un nodo con cappio, eh, il conteggio dipende se consideriamo il cappio o meno. Se non lo consideriamo, in questo caso abbiamo un indigri pari a 1 e un out degree pari a 2. Se invece consideriamo il cappio, abbiamo un indigri pari a 2 e un out degree pari a 3. Comunque la definizione è molto semplice. Poi parliamo di path di cammino. Cos'è un cammino? Il cammino è una sequenza di nodi. Una sequenza differisce da un insieme perché nella sequenza abbiamo il concetto di predecessore e di successore. Quindi un cammino è semplicemente una sequenza di nodi che collegano due vertici del grafo. E Questo ehm, identificato, viene identificato generalmente dagli archi che devono essere eseguiti per collegare i vari nodi, infatti vi sono i vertici, queste sono le coppie di vertici che identificano gli archi e ehm, se parliamo di un cammino semplice i nodi non sono ripetuti, quindi vuol dire che se un cammino è semplice non, ho, non ripasso per lo stesso nodo, se sono già passato una volta non ripasso per quello e la lunghezza di un cammino si calcola come il numero di archi attraversati che è uguale nel caso di un cammino semplice uguale al numero di eh, nodi meno 1. In realtà non è soltanto nel caso di un cammino semplice ma in tutti i casi perché eh, la lunghezza di un cammino si, si conteggia sempre sul numero di archi. Questo fa sì che, che se il cammino non fosse semplice evito di conteggiare lo stesso nodo su cui ripasso più di una volta, anche perché sarebbe difficile poi da definire la lunghezza. Esiste poi, collegato al concetto di cammino, il concetto di raggiungibilità, reachability. Cosa significa raggiungibilità? Significa che se esiste un cammino tra un vertice A e un vertice B, possiamo dire che B è raggiungibile da A. La definizione è molto semplice. Quindi se esiste un cammino tra due vertici, possiamo dire che possiamo raggiungere il primo vertice a partire dal secondo. Quindi in questo caso, sempre lo stesso esempio di grafo eh, non orientato, abbiamo un cammino 1, 2, 5 che che collega i vertici 1, 2 e 5 di lunghezza 2. Lunghezza 2 perché consideriamo il numero di archi 1 e 2. Essendo questo un cammino semplice perché non ritorniamo sullo stesso nodo non ritorniamo due volte sullo stesso nodo, il numero, la lunghezza del cammino è pari al numero dei vertici meno 1, quindi 3 meno 1 2. Una versione particolare di cammino è il ciclo, si ha un ciclo quando il cammino ha come vertice di partenza e quello finale lo stesso vertice, lo stesso nodo, quindi quando coincidono, Quando da dove parto arrivo. Infatti quello che cercavo nei sette ponti era un ciclo, Volevo partire, nel problema dei sette ponti volevo partire da un qualsiasi punto della città e ritornare a quel, a quel punto attraversando i sette ponti. Quindi quello che cercavo è un ciclo. Se il grafo non ha cicli, si parla di grafo aciclico, quindi senza cicli. Questo, sempre lo stesso grafo di primo non orientato, è un esempio di ciclo. Perché il cammino 1, 2, 5, 1 è un cammino che ha come vertice di partenza e come vertice di arrivo lo stesso vertice, quindi coincidono. La lunghezza è 3. Come dicevo prima, la lunghezza si conta sugli archi e non sui vertici. Poi, eh, Sempre legato al, connesso, eh, al concetto di raggiungibilità, diciamo che un grafo non direzionato è connesso se per ogni coppia di vertici esiste un cammino che li collega. Quindi, Diciamo che è connesso se per ogni coppia di vertici sappiamo che sono collegati in qualche modo, se esiste un cammino. E nel caso in cui ci siano più componenti connesse, eh, ci sono dei casi in cui all'interno di un grafo possiamo identificare più componenti connesse. E la componente connessa viene definita come il sottografo di dimensione massima connesso. Che ha componenti connesse. Un grafo connesso ha esattamente una componente connessa. Quindi la, la connessione un, un, un grafo si dice connesso se per ogni coppia di vertici esiste un, un cammino che li collega. Un grafo è connesso se ha una sola componente connessa, esistono dei grafi in cui ci sono più componenti connesse. E in questo caso, ovviamente, il grafo non è più connesso. Nello stesso esempio. Identifichiamo di prima identifichiamo tre componenti connesse perché cioè quella del ciclo, quella che abbiamo questo ciclo: il fatto che ci sia un ciclo vuol dire che tutti sono connessi con tutti, in questo, in questo caso 1, 2, 5 sono connessi tra di loro, 4 è un vertice isolato, quindi per definizione costituisce una componente connessa a sé stante e 3, 6 su un'altra componente connessa, semplice ma componente connessa. Si parla di connessione di grafo connesso per i grafi non orientati. Se invece parliamo di grafi orientati, diretti, parliamo di fortemente connesso. Quindi un grafo orientato, diretto e fortemente connesso se per ogni coppia ordinata di vertici esiste un, un cammino che connette i due vertici, un cammino orientato però. Questo è un esempio di grafo fortemente connesso, perché da 1 posso andare a 2, posso andare a 5, posso andare a 4, lo stesso da 2 posso andare a 4, posso andare a 1, posso andare a 5, da 4 posso andare a 5, posso andare a 1 e posso andare a 2 perché passo da 1 um, come vedete è molto più semplice vedere le componenti connesse vedere comunque un grafo connesso se non è orientato mentre se un grafo è orientato è più difficile verificare la proprietà di fortemente connesso se è un grafo è orientato non si parla mai di connesso ma si parla sempre di fortemente connesso Questo invece è un esempio di grafo che non è fortemente connesso perché eh, ad esempio da 4 non posso raggiungere 1, in questo caso non posso raggiungere neanche 2 neanche 5 perché come si vede ha soltanto, eh, ha soltanto archi entranti, quindi ha un, out, ha un out degree pari a 0, avere un out degree maggiore di 0 è una condizione necessaria ma non sufficiente perché la proprietà di, eh, di fortemente connesso sia verificata. Poi esistono dei casi in cui è utile avere un grafo completo. Un grafo completo è una rappresentazione in cui esiste un arco che collega tutte le coppie possibili di vertici. Vediamo quindi alcuni esempi se sono due nodi è molto semplice, se sono tre si fanno un triangolo, se sono quattro abbiamo questa struttura, se sono sette è molto più complicata. Perché è, utile avere, perché è utile avere questa struttura? Perché permette di risolvere alcuni problemi pratici. Un esempio, non so se ve lo ricordate, ma sulle cartine stradali, eh, al fondo dove c'è la leggenda, esempio viene riportata una matrice con le distanze tra le principali città così è solo a scopo informativo, e quindi per ogni città, per ogni principale città italiana veniva riportata la distanza. E questo è un esempio di grafo completo, infatti la rappresentazione matriciale, vedremo poi in una delle successive lezioni, come è una delle possibili rappresentazioni di un grafo. Rappresentazioni di un grafo, nella programmazione poi sono due, la lista e la matrice, si utilizza una o l'altra a seconda della densità del grafo. E, ehm, avere un grafo completo, quindi una rappresentazione matriciale, è utile per risolvere alcuni problemi in cui è necessario avere la conoscenza di tutti, è avere un arco che collega un nodo con tutti quanti gli altri nodi del grafo. In, eh, esistono delle formulette che ci dicono quanti sono gli archi. Se il, grafo è completo, se il grafo è completo ed è diretto, il numero degli archi è pari a n per n 1, perché ogni nodo è collegato con tutti i suoi vicini. Se il grafo invece è non diretto, è pari a n per n 1 diviso 2, perché ovviamente, essendo c'è la direzione, non ho bisogno della doppia connessione. se ammette self-loop, quindi si ammette dei cappi, il numero di archi è n quadro per grafi diretti e n per n-1 per grafi non diretti. Adesso, non è necessario che ve le ricordiate, però se per caso in qualche problema venisse richiesto il numero degli archi per diversi tipologie di grafo sapete che sulla slide li trovate. Una formula importante invece è quella della densità. La densità di un grafo definisce, eh, si definisce come il rapporto tra il numero di archi del grafo e il numero di archi se il grafo fosse completo con lo stesso numero di vertici. Quindi la densità ci dice quanto differisce il grafo dalla sua versione completa? Il grafo attuale quanto differisce dalla sua versione completa? La densità sarà più vicina a 1 se avranno lo stesso numero di, eh, di archi. Cioè, se il grafo, tanto più un grafo eh, assomiglia a un grafo completo, la densità sarà vicina a 1. È importante sapere la densità perché ci permette, di, perché adesso noi no, perché non, non implementeremo mai un grafo da zero, utilizzeremo sempre una libreria, ma se dovessimo costruire... Un grafo partendo da 0, quindi scegliere la rappresentazione più corretta, la valutazione sulla densità è importante perché ci permette di utilizzare la struttura dati sottostante più, più corretta. Questo esempio è un grafo con densità pari a 0,5, quindi a un mezzo, perché ci sono tre archi sui sei possibili totali. Esiste poi un, altro, un particolare tipo di grafo eh, chiamato albero e foresta. Allora, un grafo non direzionato e aciclico, non direzionato quindi non esiste una direzione sugli archi, aciclico vuol dire che non esistono dei cicli, quindi dei cammini chiusi. In questo caso si parla di foresta. Quindi se è un grafo non direzionato e aciclico parliamo di foresta. Se in più è anche connesso parliamo di albero. Quindi abbiamo alcuni esempi, il primo è un albero perché è connesso, il secondo è un albero, il terzo è un albero, il quarto è una foresta perché abbiamo due componenti connesse, il quinto è una foresta e il sesto di nuovo una foresta. Presi singolarmente sono degli alberi, se però consideriamo il 6, quindi la totalità di questi 6 di questi sei alberi, diventano una foresta. Ciascuno un albero, ma presi insieme sono una foresta, perché non è connesso. Come facciamo a connetterli? Dovremmo collegare degli archi, un arco tra ciascuno di essi. Quindi, se ad esempio, collegassimo questo con questo, questo con questo, questi due, otterremmo poi un albero. Perché un albero, e questo ne è un esempio, è un grafo che ha il numero minimo di collegamenti per tenere tutto insieme. Infatti, se noi togliamo un qualsiasi arco tra una coppia di nodi all'interno di un albero, perdiamo la proprietà di connessione, quindi non è più connesso. Se invece ne aggiungiamo uno, creiamo un ciclo. Infatti, se ne togliamo uno, in questo caso ne abbiamo tolti due, diventa una foresta. Se ne aggiungiamo uno diventa un ciclo. Quindi l'albero è una struttura dati molto interessante perché un albero è un grafo con il numero minimo di archi per tenere tutti insieme. Il termine albero non è, è un po' diverso da quello che utilizziamo comunemente perché manca un senso di ordinamento. Manca, tipicamente quando parliamo di una struttura d'albero pensiamo ad una struttura gerarchica invece nell'albero dei grafi manca questo ordinamento. È possibile però inserire una sorta di ordinamento, quindi una sorta di gerarchia all'interno di questo albero, se scegliamo un nodo come nodo root, come nodo radice. Questo nodo radice può essere scelto eh, tra qualsiasi dei nodi dell'albero, può essere uno solo ovviamente, e eh, introdurre un nodo radice permette di introdurre all'interno del grafo, all'interno del nostro grafo, un ordine tra i nodi, un ordinamento. Ora, se consideriamo il nodo radice, avremmo dei figli e dei padri. I figli sono i nodi più lontani dal nodo radice. Ora, dato un particolare nodo all'interno dell'albero, questo nodo è figlio rispetto ai nodi predecessori. Ed è padre rispetto ai nodi successivi. In particolare, poi ci sono nell'albero tre tipi di nodi: cioè il nodo radice, il nodo foglia e poi c'è il nodo semplice. Il nodo semplice è un qualsiasi nodo all'interno dell'albero, il nodo radice è il nodo padre e i nodi foglia sono quelli che non hanno figli. Eh, Molto, in modo molto pratico. Quando scegliamo un nodo, radice, è come se pizzicassimo l'albero in quel punto e poi tirassimo su la struttura. Quello che succede è che eh, creiamo appunto una gerarchia. E i, I nodi di foglia sono quelli appunto senza padri, cioè sono quelli senza figli. Questo è un esempio di eh, albero in cui Abbiamo uh, selezionato il nodo radice, la selezione di questo nodo radice ha introdotto un ordinamento. L'ordinamento è da intendersi non come, ordinamento, non, come grafo, non come arco orientato, ma come il, il verso del cammino che, vogliamo se vogliamo andare, che dobbiamo percorrere se vogliamo andare dal nodo radice verso il nodo foglia. Questo è un nodo foglia, se vogliamo arrivare qui dobbiamo percorrere questo, questa direzione, questo cammino. La scelta di un nodo diverso introduce un diverso ovviamente ordinamento, quindi bisogna seguire un diverso cammino per raggiungere i nodi foglia. Ultima versione possibile dei grafi sono i grafi pesati. I Grafi pesati sono dei grafi in cui è possibile assegnare a ciascun arco un peso. Assegnare un peso ai vari archi è estremamente importante nei problemi pratici, nei problemi di utilità pratica, nei casi reali, perché nei casi reali, pensiamo ad esempio ai problemi di, di trasporto, se consideriamo i vari nodi del grafo come le città e gli archi rappresentano dei voli aerei, potremmo rappresentare il costo del volo o la distanza del volo, quindi assegniamo un peso al grafo e questo è estremamente importante perché ci permette di trovare poi qual è il cammino migliore, ad esempio che collega due nodi, il cammino minimo comunque ci permette di fare tutta una serie di considerazioni ci permette di sviluppare degli algoritmi che poi nel prossime settimane vedremo come ho detto i grafi sono estremamente importanti perché trovano applicazione nei campi più disparati i grafi sono una famiglia di di strumenti di, di mh, oggetti matematici e poi a ciascun problema si applica una, una variante si applica un grafo con una natura differente facciamo alcuni esempi Facebook Facebook non è nient'altro che un insieme di grafi esiste il grafo degli amici esiste il grafo delle condivisioni esempio il grafo degli amici che tipo di grafo è? è un grafo Direi semplice perché l'amicizia, una volta definita un'amicizia, non è necessario definire più archi tra, ehm, tra la stessa coppia di persone. I nodi ovviamente sono le persone, l'arco identifica l'amicizia, è, è un grafo semplice. Poi pesato, no, direi di no, perché non credo che le amicizie siano pesate, tutte valgono uguali. E non è orientato. Non è orientato perché una volta stabilita un'amicizia indipendentemente da chi la chieda, poi si diventa, amici, eh, di, eh, sì, si diventa amici, in entrambi i sensi. Ci sono altri su social network, mi verrebbe a dire Google, che invece, dove invece il concetto di amicizia è orientato, se non sbaglio. È connesso. Direi di no, perché ci potrebbero essere dieci amici che decidono di diventare amici solo tra di loro e non essere connessi con il resto del grafo di Facebook e quindi ci, quello che posso dire, quello che immagino è che il grafo di Facebook sarà per lo più, il grosso del grafo di Facebook sarà per lo più connesso, ma eh, ci saranno delle componenti, probabilmente ci saranno delle componenti non connesse. Poi un altro esempio è quello dei gironi del calcio, un altro esempio è quello del, dell'indicizzazione dei motori di ricerca. Ad esempio Google, come funziona? Google è stato fondato da Larry Page e Sergei Brin e eh, loro prima di fondare Google avevano iniziato il dottorato a Stanford e in uno degli articoli pubblicati spiegano come Google funziona. A differenza di tutti gli altri metodi di indicizzazione delle pagine web dell'epoca, che si basavano esclusivamente sul contenuto, quindi quando cercavi una parola venivano date le pagine che, erano legate al, che avevano un contenuto legato a quello delle parole cercate, Google si basa su Google perlomeno inizialmente si basava su un grafo, dove le varie pagine web erano i nodi del grafo e il collegamento rappresentava la presenza di un link che collegava le due pagine web. Quindi se una pagina web citava un'altra pagina web, esisteva un arco su questo grafo. Poi loro avevano sviluppato un algoritmo ricorsivo per cui, cui l'importanza di una pagina web era data dalla, dal suo contenuto ma anche dall'importanza delle pagine web a fianco, collegate dai vari link, è ricorsivo perché non posso definire l'importanza di una pagina web, quindi il suo ranking, fino a quando non ho definito quella dei vicini. Ovviamente questo problema è semplice da risolvere se ho 10 pagine web, quando ne ho svariati migliaia di miliardi comincia ad essere un problemino da risolvere. Poi un altro esempio è quello di Web Analytics, di cui dovrebbe esserci un esempio successivo, quindi vedere come, qual è la struttura del sito, come i visitatori eh, si, si muovono sul sito, quindi questo per sviluppare poi delle campagne di marketing mirate. Oppure la navigazione in macchina con il GPS, potrei rappresentare una città, come una città è un grosso grafo, dove ogni incrocio rappresenta un nodo del grafo e le strade, i collegamenti, i vari incroci sono gli archi. In questo caso vediamo un po' che tipo di, eh, di grafo è. Ora direi, non è un grafo semplice ma è un multigrafo, perché se ad esempio pensiamo a Torino, per come è fatto, ci sono i viali e i controviali. Quindi tra due incroci abbiamo diversi archi, per lo meno nei corsi abbiamo due tipi di archi, ci cioè, sono gli archi che identificano i, i controviali e i viali è orientato, perché abbiamo i sensi unici. È un grafo eh, possibilmente pesato, se, vo se, vogliamo implementare delle, se vogliamo implementare, ad esempio, il costo legato al traffico. Ed è connesso, eh, dipende se, eh, da cosa consideriamo. Se consideriamo una città, direi di sì. Se consideriamo la mappa della cart la cartina stradale italiana, forse no, perché la Sardegna non è collegata con ehm, il resto della terraferma, neanche la Sicilia. Ehm, in ultimo abbiamo il market matching, ma vediamo un esempio successivo. L esempio del market matching. Questo è un esempio di grafo bipartito. Bipartito non l'ho definito prima, lo definisco adesso. È un esempio in cui. Eh, nel grafo bipartito abbiamo, gli, eh, abbiamo gli, mh, i vertici che appartengono a due insiemi. Immaginiamo che questo grafo sia relativo, abbiamo da una parte gli acquirenti e da una parte le case. Quindi un arco, mentre il nodo identifica due tipi di insieme, quindi bipartito per, per questo motivo, perché ci sono due insiemi sui vertici, l'arco identifica l'interesse di un acquirente verso una particolare casa. Ed è bipartito perché un arco collega sempre un tipo di nodo con l'altro tipo, quindi collega sempre un acquirente con una casa, mai due acquirenti. Un grafo, immaginiamo di essere un agente immobiliare, creo un grafo di questo tipo, quindi ho quattro acquirenti, quattro immobili. Cosa vorrei cercare di fare? Ho due problemi fondamentalmente. Uno, massimizzare la la soddisfazione degli acquirenti nel comprare l'immobile desiderato. Questa è una possibilità. Ma se sono un bravo agente immobiliare è quello che voglio massimizzare il profitto. Quindi quello che potrei cercare di fare è trovare le connessioni che permettano di massimizzare il profitto in modo tale che tutti gli acquirenti comprino tutte le case ma massimizzando il profitto. Quindi scegliendo gli archi opportuni. Una variante, come qua c'è scritto, è considerare invece una penalità per eh, le case non vendute. Questo è un esempio preso da un articolo pubblicato tempo fa. In questo caso abbiamo invece una serie di acquedotti che collegano diversi punti, eh, in questo caso è un campo agricolo, comunque diversi punti, di potrebbe essere una città. E quello che vogliamo fare e creare quello che si chiama il, trovare il minimum spanning tree, ossia trovare, ricavare da questo grafo un albero perché non, vogliamo, non siamo interessati nella ridondanza vogliamo semplicemente collegare ciascun punto acqua tra di loro al costo minore quindi su questo grafo ci sono dei pesi che sono identificati da questi numeri non si leggono bene, comunque ci sono dei numeri su questo grafo, identificano i pesi del collegamento Cerchiamo il minimo spanning in 3, ossia cerchiamo di cavare un albero da questo grafo, abbiamo detto che l'albero cos'è? È un grafo non orientato eh, aciclico, connesso, connesso quindi deve connettere tutti i vari nodi, tutti i punti acqua e eh, eh, al minimo costo. Questo è un esempio di quello che dicevo prima, Google Analytics, ossia una rappresentazione, di come, una rappresentazione della visualizzazione delle pagine web. Questa è l'analisi di un sito. Qui ci sono, le, sulla sinistra dovrebbero esserci le sorgenti, ossia da dove arrivano gli utenti. In modo diretto arrivano attraverso la ricerca su Google la ricerca, tramite la ricerca su Facebook o da altre sorgenti. E poi i collegamenti, quindi diciamo, la, il nodo rappresenta le diverse tappe della visita dell'utente. Invece eh, l'arco rappresenta l'evoluzione, cioè il collegamento tra una tappa e la successiva. Quindi diciamo che l'utente ha inserito l'indirizzo web, prima tappa, seconda tappa, e è andato nella pagina index.php. Il rosso significa qui ha terminato la visita. Questo per me è interessante perché ad esempio studiando questo grafo si capisce dove bisogna fare marketing. Quindi guardo le sorgenti, se sono arrivati in modo diretto non posso farci molto, però se sono arrivati maggior, eh, nella maggioranza tramite Google posso ad esempio investire nella in ricerca su Google. E poi se devo sviluppare un nuovo sito web guardo le varie interazioni tra le pagine. Se vedo che una pagina è un, è, è un punto morto, cioè da quella pagina non vanno più avanti, posso cercare di capire se ha senso collegare quella pagina ad altre pagine. Comunque posso fare tutta una serie di ragionamenti che sono utili sia per le campagne pubblicitarie sia per il nuovo sviluppo di, di siti. Un altro è quello di rappresentare eh, quella che potrebbe essere una macchina stati oppure eh, un control flow graph, comunque ogni problema, tantissimi problemi hanno una loro rappresentazione in un grafo, quello delle strade l'abbiamo già detto, in questo caso consideriamo semplicemente le città, direi, E forse anche gli incroci, ma direi le città come punti e poi cerchiamo di collegare le varie città con le diverse tratte. E se cerchiamo un ciclo all'interno di, eh, di questo, che tocchi i vari punti, risolviamo il problema del TSP, Travel Assessment Problem, che è quello di trovare il ciclo a minor costo che colleghi le diverse città. Eh, tipicamente noi nei nostri problemi non utilizzeremo mai le cartine stradali perché sono parecchio complicate, dato il numero di incroci di possibili strade. Invece ci concentreremo su delle rappresentazioni un pochino più semplici, come esempio quella della mappa dei treni della metropolitana, dove consideriamo le diverse stazioni, le linee che collegano le diverse stazioni. Un altro esempio è nella chimica, possiamo rappresentare i vari collegamenti come tra le molecole, all'interno delle molecole, e questa invece è una rappresentazione di parecchi anni fa, di, di una, poss una possibile rappresentazione del grafo di Facebook quindi vedete che già all'epoca era super complicato super intricato immaginate adesso come una, infine un'altra possibilità è quella di utilizzare un, uh, i grafi per rappresentare il flowchart quindi insomma i grafi possono essere utilizzati in moltissime applicazioni basta tanto scegliere la versione più opportuna avete delle domande su questa parte? Se non avete domande, possiamo vedere come utilizzare questi i grafi nella pratica. Allora, come, tutto, in corso, come per tutto in questo corso, utilizziamo delle librerie. Perché è, utile, perché è utile utilizzare le librerie? dovrebbe essere abbastanza chiaro perché ci permette di eh, sfruttare l'implementazione di qualcun altro che è funzionante, controllata, eccetera. Già controllate eccetera e concentrarci direttamente sul problema quindi un consiglio anche nella vostra vita lavorativa se mai dovrete creare un programma a meno che il programma non sia banale cercate sempre se qualcun altro ha già provato a risolvere il problema che state cercando di risolvere quindi cercate delle librerie poi ovviamente esiste un grado di affidabilità legato a ciascuna libreria non è che qualsiasi cosa che è pubblicata su Git, su github sia Ehm, sia pronta all'uso però ci sono dei progetti come quello di jgraph.t che sono invece abbastanza eh, eh, conosciuti e, e noti e sviluppati che ha senso utilizzare quindi per riguardo alla gestione dei grafi utilizzeremo jgraph.t che è una libreria eh, java attenzione a non confonderla con jgraph che è un'altra cosa una libreria invece per la visualizzazione di oggetti grafici quindi eh, il sito di riferimento è jgrapht.org. e quindi è una libreria Java che permette di eh, lavorare con i grafi perché fornisce già degli oggetti di tipo di grafi come oggetti semplici da utilizzare e implementa anche gli algoritmi principali, quelli che ci interessano perlomeno. Come tutte le librerie in Java, per utilizzarle è necessario semplicemente includere il punto jar nel proprio progetto. Quindi andando sul sito del corso, nella sezione materiale trovate il link a jgraph.org, jgraph dovrei già averlo aperto, questa è la pagina Principale della libreria, potete sia scaricare, potete guardare il Java Doc e sia scaricare lo zip o il tar con le varie librerie. Tra l'altro, e eh, c'è anche il progetto su GitHub, quindi il progetto è open source, potete sia andare a vedere come è stata implementata, sia contribuire. Che non so se nel caso in cui esempio ci fosse un. Algoritmo non implementato potreste fare il fork del progetto e implementarlo voi se siete interessati. In particolare quello che vi consiglio di fare è di studiare un pochino il Javadoc, siccome utilizzeremo in modo estensivo questa eh, libreria è importante conoscere tutte le API eh, che questa fornisce. Il Javadoc ha questo formato. JGraphT. Si trova l'indirizzo javadoc. E eh, adesso tornando alle slide, torniamo alle slide per vedere la, la, la struttura dei package e poi vediamo più nel dettaglio ciascun package. Allora, qual è la struttura di JGraphT? Abbiamo diversi package. Eh, nel package principale JGraphT, ci sono le interfacce ed alcune classi. Interfacce per i principali tipi di grafo e eh, alcune classi eh, di utilità, utility, tipo la, gra la classe Graphs. Eh, poi c'è il package alg che fornisce l'implementazione di, di alcuni algoritmi, Algutil invece sono le utility legate all'implementazione degli algoritmi, punto demo fornisce dei programmi di esempio, per iniziare, con, iniziare ad utilizzare jgraph eh, Generate permette di generare delle tipologie di grafo, ad esempio specificando la densità, eccetera. Non utilizzeremo tipicamente generate perché eh, di solito prenderemo le informazioni come, dal database, come abbiamo sempre fatto, quindi caricheremo le informazioni, la struttura, ad esempio, della metropolitana di una qualche città, dal database, la caricheremo in memoria. Creeremo vari collegamenti, quindi non abbiamo bisogno di generare il grafo. Il package.graph fornisce l'implementazione delle interfacce definite in GraphT, quindi, fornisce le implementazioni principali. E eh, traverse, il package.traverse infine ha l'implementazione degli algoritmi eh, di attraversamento. allora come tutto in Java, anche questa libreria è stata creata sul principio dell'ereditarietà, quindi cercare di definire una struttura gerarchica tra le classi in modo tale che alla radice di questa struttura gerarchica si definiscano gli oggetti con le proprietà comuni e poi via via ci siano delle implementazioni concrete, eh, più specifiche specifiche per la tipologia. L'interfaccia di tutti i grafi è graph VE. vediamo che è abbastanza comoda come definizione perché ci troviamo subito a nostro agio avendo visto che la definizione di un grafo non è nient'altro prima nella teoria abbiamo visto che la definizione di un grafo è nient'altro che una coppia di due insiemi insieme dei vertici e insieme degli archi e in questa interfaccia il grafo è proprio definito così come utilizzando i generics come una coppia di vertici e archi cosa sono i vertici? è un qualsiasi tipo una qualsiasi tipologia di oggetto sia oggetti di base come potrebbero essere integer e string sia oggetti da noi definiti non importa basta, tanto basta sfruttare i generics quindi specificare la tipologia di oggetto che andremo a inserire e il tutto funzionerà quali sono invece i tipi di arco? di base, sono il default edge e il default weighted edge. Quindi il default edge identifica l'arco non pesato e il default weighted edge identifica l'arco pesato. L'informazione sull'orientamento, quindi se il grafo è diretto o meno, se è orientato o meno, non viene data dall'arco, ma viene data dal tipo di grafo. Quindi selezioneremo il tipo di grafo che ci interessa e poi a quel punto inseriremo degli archi. Ha scelto tra un arco pesato e un arco non pesato. E le interfacce principali di interesse riguardano le tre tipologie di grafi: quindi abbiamo grafi non direzionati, grafi direzionati e grafi pesati. Poi ci saranno diverse combinazioni nelle implementazioni, però le interfacce sono queste tre. Um, sì, continuiamo dalle slide. Allora come dicevo, tutto deriva dall'interfaccia graph. Nell'interfaccia graph abbiamo alcuni metodi. Abbiamo la definizione eh, del, della signature dei vari metodi di interesse, come esempio aggiungi tutti gli archi, aggiungi arco, contiene un arco, aggiungi vertici, rimuovi un arco, rimuovi un vertice. Comunque, sono i metodi comuni a tutte le implementazioni dei grafi. Poi, a seconda che sia direzionato o meno, abbiamo dei metodi specifici, però come vedete sono pochi rispetto a quelli comuni, quindi ha senso sfruttare sempre la gerarchia in Java per riutilizzare, per evitare di copiare il codice più volte. Quindi questa interfaccia che estende l'interfaccia graph, l'interfaccia direct graph che estende l'interfaccia graph, esempio definisce soltanto lindigree out degree perché quello che differenzia un grafo diretto da un grafo semplice è il fatto che gli archi abbiano una direzione. Che conseguenza ha questo? Ha la conseguenza che, come abbiamo visto, oltre al degree si parla di indigree, quindi il grado entrante, il grado uscente, gli archi entranti e gli archi uscenti. Nel caso di un grafo pesato abbiamo un altro metodo, abbiamo un metodo in più, aggiuntivo che è set edge weight. Set Edge weight permette di aggiungere, di settare il peso su un arco. Quindi prima aggiungiamo l'arco, poi su quell'arco che abbiamo aggiunto settiamo il peso. Ovviamente però questo richiede di utilizzare, se utilizziamo un weighted graph, dobbiamo utilizzare, come abbiamo visto prima, il default weighted edge. Eh, in ultimo se abbiamo un grafo non diretto abbiamo la funzione degree of che ci permette di avere l'informazione su qual è il grado di un grafo non direzionato che è semplicemente la somma degli archi incidenti su quel nodo quali sono quindi le principali Classi, quella è la struttura gerarchica. Abbiamo visto che ci sono delle interfacce, interfaccia graph, poi tre interfacce più specializzate e poi abbiamo tutto un insieme di classi che implementano le diverse combinazioni. Piuttosto che utilizzare questa struttura, meglio utilizzare quest'altra, in quest'altra variante che credo che abbia creato il professor Fulvio Corno e è molto utile perché in tre in tre passi ci permette di selezionare. In tre semplici passi ci permette di selezionare sempre l'implementazione più corretta. Quindi, quando vi date un problema, per prima cosa cercate di capire qual è il tipo di grafo che volete utilizzare. Una volta capito, basta aprire le slide. E in tre passi saprete qual, qual è l'implementazione che vi interessa. Il Primo passo in pratica è bisogna scegliere se è direzionato o non direzionato. Poi il secondo passo è se è pesato o non pesato. Quindi se siamo interessati in un non direzionato, quindi undirected, guardiamo la metà di sinistra. Poi a seconda che siamo intenzionati in uno pesato o non pesato, quindi stiamo guardando la metà di sinistra rispetto a questa linea immaginaria. Poi guardiamo a sua volta a metà di sinistra e metà di destra, e siamo interessati in uno non pesato o pesato. In ultimo selezioniamo la riga, quindi abbiamo, prima abbiamo selezionato le colonne, adesso selezioniamo la riga in base all'implementazione. Vogliamo un grafo semplice, quindi con una sola coppia, con al più una sola, un solo arco che collega una coppia di vertici. Vogliamo un grafo un multigrafo, quindi con più archi che collegano la stessa coppia di vertici uno grafo quindi, multigra... quindi oltre a essere multigrafo ha anche i cappi, i loop e in ultimo non simple che significa permette i loop ma non permette eh, i multiarchi quindi è una versione differente della, della pseudo um, è utile utilizzare questo schemino anche perché i nomi delle classi non sono sempre coerenti e quindi utilizzando questo schema, utilizzare questo schema è sempre la cosa migliore ritorniamo un attimo ai javadoc allora vediamo abbiamo detto che tutto quello abbiamo detto che quello che ci interessa si trova nella classe, nel package jgraph.t per lo più nel package jgraph.t qui abbiamo delle interfacce directed, undirected weighted graph che sono quelle che abbiamo visto prima ma quello che secondo me è più interessante di tutti è l'implementazione graphs è la classe graphs la classe graphs non implementa alcuna interfaccia è semplicemente una classe di utilità quindi definisce una serie di metodi statici quindi metodi che, per cui non è necessario istanziare, creare una specifica istanza di quella classe, ma vanno chiamati sulla classe, quindi da scrivere graphs. il nome del metodo, una serie di metodi statici che eh, permettono di risolvere alcune operazioni comuni che faremo un sacco di volte, per cui sarebbe comunque sempre possibile risolverle senza questa classe, ma questa classe ci permette di risparmiare sulla scrittura del codice ed è una cosa che a noi piace molto perché ogni volta che possiamo non scrivere del codice siamo contenti. In particolare cosa ci permette di fare? Un qualcosa che è molto conveniente è aggiungere tutti i vertici in un colpo solo, perché altrimenti dovrei fare ogni volta un ciclo for, comunque utilizzare un, qualsiasi, un qualche tipo di ciclo oppure eh, iterativamente aggiungere uno a uno i vertici utilizzando addVertex se invece ho una lista posso passarla al metodo addAllVertices e questo um, questo metodo prende il grafo quindi bisogna, bisogna dirgli qual è il grafo di destinazione e qual è la collezione in cui sono salvati i vari vertici per date queste due informazioni lui in automatico aggiunge tutti questi vertici al grafo vi consiglio di studiarveli, di cercare di capirli un po' tutti, anche se poi quelli che andremo a utilizzare sono pochi, ma è importante conoscerli perché, come vi ripeto, vi permettono di, di risparmiare un sacco di tempo, quindi eh, se li conoscete potete sfruttarli e scrivere un codice. Un altro tipo di metodo interessante, ad esempio, è Get opposite vertex, ossia dato un grafo e dato un vertice e un arco ci dice qual è eh, il vertice opposto a quello che io conosco, perché ricordatevi sempre che gli algoritmi comunque, tutti quegli algoritmi che andiamo a sviluppare sono ciechi, hanno una visibilità locale, non hanno una visibilità globale del grafo, ossia se il grafo è in 2D noi lo possiamo visualizzare molto semplicemente, però l'algoritmo no. E quindi dobbiamo ogni volta, dato un nodo, sapere prendere gli archi vicini. E poi dagli archi vicini andare ai nodi vicini, eccetera, i nodi adiacenti e così via. Quindi, se abbiamo dei metodi per velocizzare tutto questo, eh, li utilizziamo. Un altro è Neighbor List of. Dato un grafo, e dato un vertice, voglio sapere quali sono i vertici adiacenti. Posso farlo anche senza questo metodo? Di nuovo, se lo utilizzo è molto più semplice. Poi abbiamo, nel caso di grafi, orientati, quindi directed graph ci sono due metodi interessanti, pre predecessor list e su successor list adesso non trovo comunque, è pre predecessor e successor danno, nel caso di un grafo orientato, c'è il concetto di precedente e successivo il, da dato un vertice i vertici successivi sono quelli, che hanno archi, sono quelli che sono collegati con archi uscenti. Quindi posso sfruttare tutti questi metodi per, per la mia implementazione. Come faccio a creare un grafo utilizzando JGraphT? Allora, Per prima cosa, come detto che è un grafo, devo, definire, devo scegliere la tipologia di grafo. Quindi ho scegliato il mio problema, ho pensato che devo utilizzare, ad esempio, un grafo semplice non orientato eh, e non pesato, quindi scelgo la classe corretta, poi utilizzo il metodo addvertex e aggiungo ad uno uno i vertici, oppure utilizzo la classe graphs e li aggiungo tutti quanti in un colpo solo, aggiungo i vari, e poi aggiungo i vari archi, utilizzo quindi il metodo addEdge. È tutto molto semplice, devo semplicemente definire un arco, definisco un arco come una coppia di vertici qui però attenzione, cerchiamo di capire bene come funziona abbiamo insistito tanto sul metodo hash code equals e c'era un motivo e il motivo è che se utilizziamo questa libreria questa libreria al suo interno utilizza in modo estensivo hash code equals, eh, sia perché per due motivi il primo è perché quando aggiungiamo un vertice ad esempio un oggetto eh, se, se fosse una metropolitana aggiungiamo il vertice stazione potrei creare potrei direttamente fare add vertex new stazione a se la stazione si chiama a e quando aggiungo un arco potrei fare crea un arco tra new stazione a e new stazione b senza dovermi salvare in qualche lista in modo temporaneo eh, la, le stazioni che ho già creato come fa lui a creare questo arco va a cercare se, vertice, se i vertici di sorgente destinazione che ho fornito esistono nel grafo, come fa a sapere se esistono? Utilizza il suo interno equals, quindi noi sappiamo che equals è già definito per i tipi di base. Se non è un tipo di base dobbiamo ridefinirlo secondo la nostra semantica, quindi tutti, gli archi, tutti i nodi, come dicevo prima, sono etichettati, hanno bisogno di un identificativo univoco, sul quale poi andiamo a implementare hash code equals. Quindi uno, uno dei motivi per cui JGraphT utilizza hashcode equals è appunto questo, perché quando andiamo ad aggiungere un, un arco va a cercare se esiste il vertice che, che vogliamo collegare. Il secondo motivo è che al suo interno per, per delle ottimizzazioni utilizza degli hash set, hash map, eccetera, e quindi di nuovo va a utilizzare hashcode equals. Vi ricordo, ma ne ho già parlato a lungo nelle scorse lezioni, che hashCode e equals vanno definiti su tipi non mutabili, immutabili, perché se lo definisco su un intero e poi questo intero lo cambio nel tempo, non va bene, perché cambia la semantica di hashCode. HashCode deve, deve dare lo stesso risultato durante tutta la vita dell'oggetto, non può cambiare. Se questo non è verificato... Ci sono, dei, ci sono tutta una serie di errori che eh, sono difficili da, da scoprire eh, soprattutto poi nel, nel, nell'ambito dei grafi. quindi cerchiamo di creare di fare molta attenzione agli oggetti che inseriamo a pensare al concetto di uguaglianza quando gli oggetti sono uguali quando sono differenti se è necessario definire equals eccetera quindi prima di, cosa aggiungiamo, prima di tutto aggiungiamo eh, un arco aggiungiamo i vertici, aggiungiamo un arco ci sono due metodi per aggiungere tre metodi dipende se vogliamo aggiungere un arco pesato o no se non è pesato è molto semplice basta usare add edge se invece è pesato eh, abbiamo due possibilità possiamo usare add edge e specificare Eh, il peso no scusate è un, è un pochino diverso, provo a rispiegarlo allora ci sono due metodi per aggiungere un arco il primo è ad, eh, entrambi si chiamano add edge la differenza è, è la signature quindi i parametri che ricevono nel primo passiamo semplicemente due vertici i due vertici tra cui vogliamo generare l'arco e questo metodo ci ritorna l'arco creato quindi lui al suo interno chiama il costruttore dell'arco si occupa di aggiungere quest'arco tra i due vertici e poi ritorna l'istanza di arco creata, E. E su questa E poi possiamo andare a settare eh, il peso. Quindi utilizziamo il metodo setEdgeWeight, passandogli eh, l'arco e il peso. In alternativa invece possiamo utilizzare un altro, un altro metodo che è addEdge, che riceve tre parametri, che sono il vertice sorgente, il vertice di destinazione e l'arco. Ma quest'arco l'abbiamo già creato, l'abbiamo creato noi. Quindi possiamo scegliere se farlo creare al, alla, alla libreria oppure se crearlo noi. Però il peso va comunque settato sempre utilizzando questo metodo set edge weight, in cui dobbiamo passare l'arco e il peso. L'unico... Ehm, L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la seguente. Tutti questi metodi sono metodi che vanno chiamati dall'istanza del grafo che abbiamo creato. Perché il vertice e l'arco sono semplicemente sono delle classi semplici, non contengono informazioni all'interno. Tutte le informazioni sono contenute nell'istanza del grafo creata. Quindi, se chiameremo il grafo, il nostro simple graph, lo chiameremo grafo dovremmo fare grafo.addEdge, grafo.addVertex, grafo.setEdgeWeight. Ed è un pochino controintuitivo perché noi vorremmo chiamare questo metodo sull'arco, noi invece dobbiamo chiamarlo sul grafo, perché è il grafo che contiene poi le informazioni. Per, ehm, debugging, per fare debugging è anche possibile stampare la rappresentazione corrente del grafo, e possiamo utilizzare il metodo toString perché il metodo toString è stato ridefinito in JGraphT e otterremo una visualizzazione molto simile a quella che abbiamo già visto sia con la lista dei vertici e la lista delle coppie di vertici che costituiscono vari archi. Warning, lo ripeto gli archi e i vertici devono correttamente implementare i code. questo è particolarmente importante direi sempre se utilizziamo sempre sui, sui vertici riguardo agli archi dipende dipende da cosa facciamo dipende se effettivamente andiamo a sfruttare questo eh, il concetto di uguaglianza però di sicuro per i vertici è sempre importante andare a definire equals hash code vediamo un esempio anche se poi lo faremo faremo un paio di esempi in Java nella prossima ora vediamo un esempio di come si può costruire un grafo in questo caso sono interessato a un grafo non direzionato un directed graph quindi definisco una variabile sulla base dell'interfaccia e poi creo un nuovo simple graph uh, simple graph che è la versione più semplice di grafo specifico tra eh, i segno di minore e maggiore i due generics, ossia il tipo di vertice e il tipo di arco il tipo di vertice in questo caso è una stringa il tipo di arco è un default edge default edge ho detto che i tipi di arco sono due sono default edge e default weighted edge nulla ci vieta di estendere queste classi ma se non, se non è necessario estendere se, se non abbiamo necessità di aggiungere delle informazioni possiamo sempre sfruttare queste, queste due uh, quindi add vertex add edge, cosa facciamo prima di tutto? abbiamo scelto, abbiamo creato una nuova istanza del grafo poi aggiungiamo i vari vertici a, b e c a questo punto Creiamo i collegamenti, quindi aggiungiamo l'arco tra A e B e tra A e C. Come abbiamo detto, questo metodo, entrambi i metodi add edge, ci ritorneranno l'istanza dell'arco creato, quindi un'istanza di default edge, ma la possiamo benissimo ignorare perché se non andiamo a settare il peso, questo qui è un grafo non pesato, non ha, non ha senso utilizzarla a meno che non, non abbiamo bisogno per altri motivi. Ancora da notare, tra parentesi, quando creiamo un grafo bisogna specificare il tipo della classe del, dell'arco che andiamo a utilizzare, quindi non basta specificare il generics, ma dobbiamo sempre scrivere tra parentesi default edge.class, default weighted edge.class oppure newarco.class. Bisogna essere consistenti, lo stesso che mettiamo nei generics lo mettiamo anche tra parentesi, però è necessario per il funzionamento della libreria, perché al suo interno utilizza un pattern che richiede questo tipo di, di informazione. Poi in questo caso una cosa che posso fare ad esempio è ottenere tramite il metodo vertex 7 la lista dei vertici, iterare su questa lista, utilizzo un cicloforo avanzato, ogni vertice è una stringa, quindi utilizzo questo questo ciclo for per iterare sulla lista dei vertici, stampo il vertice, per ogni eh, vertice mi chiedo qual è la lista degli archi incidenti su quel vertice, come faccio? Utilizzo il metodo edges of, ossia gli archi, ovviamente lo chiamo sempre sul grafo, quindi mi chiedo quali sono per questo grafo gli archi incidenti su questo vertice S? S è il vertice su cui sto iterando perché sto iterando su vertex 7, quindi sul set dei vertici è un set perché ogni vertice deve essere differente, non posso avere due vertici con lo stesso, con lo stesso significato, con lo, stessa, con lo stesso identificativo all'interno di un grafo perché se inserisco il vertice 1 1 deve essere 1 non ce ne può essere un altro perché quando poi inserisco un, gra, un, un arco, dico un arco tra 1 e 2, quindi non ci possono essere due vertici che si chiamano 1 a questo punto stampo il degree del, del grafo per quel particolare vertice, chiamando sempre graph.degree of s, quindi ricordatevi che tutte le funzioni si chiamano sul grafo e poi si passano le informazioni necessarie, quindi arco e vertice come parametri. E Posso poi sfruttare la funzione eh, statica, il metodo statico definito in graphs, per ottenere il vertice opposto a quello considerato. E questo ci, ci, ci permette, come vedremo successivamente, di risparmiare qualche linea di codice. Quindi passiamo. Graph è un metodo statico, quindi non ha la conoscenza su qual è il grafo su cui stiamo lavorando, per questo dobbiamo sempre passarlo come eh, eh, parametro. Um, quindi passiamo come parametro a, questa, a questo metodo statico, che è vertex, il grafo, l'edge, ossia l'arco che stiamo considerando e il vertice considerato se ad esempio S era A e passiamo l'arco a B get Opposite Vertex mi restituirà B il vertice opposto ad A per l'arco a B questo qui è un esempio un pochino più complesso che poi magari proviamo a implementare quali sono i metodi più importanti? abbiamo visto Vertex set ci cioè restituisce un set di vertici. Contains vertex ci dice se il grafo contiene già questo vertice. Contains edge la stessa cosa se contiene un arco tra questi due vertici. Edges over restituisce gli archi incidenti su un particolare vertice. Get edges è la versione eh, simile a vertex set, vertex set restituiva tutti i vertici, all edges restituisce tutti gli archi. Poi dato un arco è possibile sapere qual è il vertice sorgente, qual è il vertice destinazione e poi dopo è possibile anche sapere qual è il peso per quello specifico arco. La classe Graphs, come abbiamo detto, definisce alcuni metodi statici di utilità, in particolare abbiamo AddEdge, il metodo AddEdge permette di, definire semplicemente, eh, di aggiungere semplicemente un, un nuovo arco specificando il grafo, il vertice di partenza, il vertice di destinazione e il suo peso. Oppure add edge with vertices permette di specificare per quel grafo, di aggiungere su quel grafo un, vertice, un arco con un vertice di destinazione e un vertice sorgente. Ehm, diciamo che il secondo non è particolarmente utile, il primo sì perché ci permette di evitare di dover settare il peso con due istruzioni, quando ne utilizziamo una sola. Secondo me è molto più interessante il metodo add all vertices, che permette di invece ottenere, partire da una lista e inserire tutti quei vertici all'interno del grafo. E poi abbiamo eh, delle funzioni interessanti per la navigazione, tipo eh, dammi la lista di tutti i vicini, tutti eh, i vertici adiacenti a quello considerato nel grafo. Dimmi qual è il vertice opposto a, um, il vertice opposto a quello considerato per un particolare arco nel grafo. Dammi la lista di precessori, dammi la lista di successori per un grafo orientato. Dato un vertice, questo qui l'abbiamo già visto prima. Quindi fate sempre attenzione alla signature, quindi questi metodi qua richiedono un grafo, questi metodi, questi due invece, questi ultimi due richiedono un directed graph. Quindi applichiamoli soltanto se è possibile applicarli. Se avete domande su questa parte, allora, se non avete domande, possiamo fare 10 minuti di pausa e poi vedere un paio di esercizi in Java.